Ciao a tutti, eh, mi chiamo Alberto Tiezzi e oggi vorrei parlarvi di un libro un po' particolare vale a dire questo, che sono i discorsi sopra la prima decade di Tito Livio di Nicola Machiavelli e ve ne parlo perché... A questo libro sono legati dei grandissimi ricordi, eh, soprattutto eh, questo libro mi, mi fa ritornare in mente quando lo stavo studiando e spulciando proprio per le tesi, eh, per scrivere le tesi a Firavecchia. E Fiera Vecchia penso che sia un posto dove chiunque ci abbia studiato ha lasciato un pezzo di cuore e questo vale anche per me e il principale ricordo che ho di Fiera Vecchia è proprio quando mi mettevo sul giardino o sulla sala di lettura a spulciare questo testo è una delle immagini e dei ricordi più belli che ho e poi volevo parlarvi di questo testo perché non è molto noto eh, tuttavia secondo me è un testo che offre tantissimi spunti di, di riflessione Uh, qui Machiavelli parla un po' di tutto, parla di un po' di storia, un po' di filosofia, uh, c'è tanta politica uh, dentro, uh, tra le righe si legge uh, benissimo, e uh, si capisce benissimo secondo me qual è la vera concezione dell'uomo di Machiavelli, uh, una concezione molto dura, molto schietta come solito. Eh, come, come solitamente sono gli scritti di, di, di questo quest autore, e quindi io, mh, è un testo un po' complesso, diciamo, non è proprio di semplicissima lettura, anche se scorre abbastanza bene, eh, perché l'italiano è abbastanza comprensibile. Eh, è un testo un po' complicato, però secondo me è uno di quelli che sono poco conosciuti, ma meritano tantissimo. E come ho detto, secondo me mh, offrono un sacco di spunti per comprendere il nostro presente e tutto quello che ci circonda quindi non è solo un salto nel passato ma secondo me dà modo di capire e comprendere meglio la realtà che ci circonda grazie a tutti e mi raccomando leggetelo che fa bene a tutti